Abbiamo discusso dei cosiddetti investimenti a impatto sociale, cioè di quella famiglia di strumenti finanziari che sono disegnati per raggiungere intenzionalmente un impatto sociale, quindi una capacità trasformativa nella società, una capacità di eh, intervenire nella soluzione dei problemi. Ovviamente si tratta di una grande famiglia di investimenti, la cosiddetta finanza sostenibile e anche la finanza di impatto sociale che sta creando in questo momento grandi aspettative proprio per la sua capacità di avere una forza trasformativa nella società.